I'm mm going -hmm. Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui con un video diverso dal solito infatti sono con i miei due fratelli Antimo e Francesco che anche se non li avete mai visti sono sempre stati dietro al canale sono qui per annunciarvi del cambiamento che avrà sia il canale sia la mia carriera infatti ho deciso di passare dal calcio a 11 al calcio a 5 sì sicuramente questo è un filmato molto toccante almeno per me per il nostro percorso è stato un cammino molto bello poi a volte le cose finiscono come può essere ora c'è un nuovo inizio, prendiamo tutto quello che si è fatto di buono in precedenza e andiamo avanti con un nuovo percorso corso quello del calcio a 5 tu sei sicuro che questa scelta sia irreversibile per adesso sto pensando di giocare a calcio a 5 e mi diverto sono passati diversi anni in cui con il calcio a 11 non mi divertivo più quindi per adesso penso di continuare con il calcio a 5 non so se lo sai abbiamo fatto un piccolo filmato cronologico no che andrà da quando fabio era piccolino fino alle ultime immagini quelle che avete visto quest'anno alla Santerno. scorreva la stagione 2009 2010 prime immagini della portuense poi c'è un buco temporale nel quale non ho ripreso e si riparte dalla stagione 2010-2011 all'Argentina. Come ti senti a rivedere le immagini del passato? Ah, è bello. Eh, ancora nei primi anni di calcio si vedeva che mi divertivo moltissimo a giocare e mm. si vede da, da come è risultato dopo i gol ed è una cosa che è un po' mancata poi durante gli anni dopo. Vediamo come sì, ti divertivi. Il dribbling è sempre stata una prerogativa del tuo giocatore, no? È stata davvero una bella esperienza, un bel percorso. Anche è bello poi vedere uno come cambia, no? A livello come riesce a evolvere questo è intanto uno dei gol più belli cioè meno belli sotto l'aspetto visivo ma... Mi ricordo mm. che il mister dell'altra squadra era molto scontroso così come alcuni dirigenti della squadra avversaria E questo è stato il gol del pareggio del 2-2 All'ultimo secondo vediamo come esulta tutti <ride> che lo, lo vanno ad abbracciare <ride> Ti ricordi quel gol? Sì, sì, e tra i pochi che mi ricordo di quando ero piccolo cioè, Mi ricordo poche cose di quando giocavo da piccolo però quello sì, mi ricordo che era un gol importante allora... Giocava in maniera molto istintiva comunque, sì. si vede che anche in, questo, in questi tripling in particolare Andavi molto dritto per dritto, comunque con, con tanta tecnica. Poi, tra l'altro, sei hai iniziato a giocare pure abbastanza. Tardi? Cioè, almeno hai fatto vedere subito le tue qualità tecniche? Sì, ho iniziato a 7 anni, quindi da quello che so, molti iniziano anche prima. Intanto vediamo le prime immagini di quando è cominciato il campionato, ufficialmente di calcio a 11, perché prima era calcio a 7, calcio a 5, questo è calcio a 11. E vediamo che comunque le gesta. E Quest'anno qui giocavi con i più grandi, con il 2001. Ti ricordi quanto è stato difficile il tuo primo passaggio da dimensioni di campo diverse? Sinceramente, non mi ricordo di aver avuto grandi difficoltà. Più che altro la difficoltà era il fatto che ho iniziato a giocare con il campo grande, con gente più grande di me, 2001-2000 mi sembra anche vediamo quanto è bella questa punizione, raccontacela <ride> poi c'è il passaggio all'etrusca dove il primo periodo dell'anno del calcio 11 non era particolarmente fortunato dopo il secondo anno appunto all'etrusca hai trovato l'alchimia giusta anche con i compagni sei esploso, tantissime squadre ci chiamarono quell'anno e, e niente, qui come diceva anche prima Francesco si vede istinto, si vede purezza, classe voglia di giocare, questo è un altro gol bellissimo tra l'altro su un campo di patate pensi che comunque il tuo percorso possa essere stato compromesso dalla presenza di, non so alcuni allenatori che ricercano la disciplina a livello tattico e questo spesso va a discapito dei giocatori tecnici o fantasiosi non vorrei condannare uno dei miei eh. mister in particolare, un po' diciamo il sistema in generale italiano che magari non mette al centro la fantasia dei ragazzi, quindi è stato decisivo anche questo. E poi dopo la spalla cioè qui è stata secondo me assieme a Coverciano la volta in cui mi sono emozionato di più posso dirtelo vediamo qui 61esimo col stagionale e poi questo fu il 62esimo te lo inventasti e veniamo proprio qui eh, quando si parla di di genio senza essere troppo eh, come dire blasfemi però un bambino <ride> piccolo che mette in risato tutte queste doti merita secondo me anche qui gol al frutteti, il primo il secondo classe cura. e in ogni caso cosa pensi di portarti dietro da dall'esperienza di tutti questi anni giocare a calcio con tutte le sue difficoltà mi avrà aiutato caratterialmente poi anche il fatto che vado a giocare a calcio a 5 lo stesso mi porto dietro anche bagaglio tecnico degli anni passati tra l'altro sì. poi vedendo le immagini non so se te poi magari partissi ala, però vedo sempre che stavi in posizioni centrali poi magari quegli anni lì la tattica, gli schemi, i moduli non c'erano molto quello sì. che abbiamo visto prima è il gol più veloce della storia di Fabio dopo 34 secondi di gioco vediamo qui che controllo palla esterno-interno eh, la tecnica insomma eri un tripudio di emozioni quando, quando giocavi Mi viene in mente L'anno in cui ti sei divertito di più gli anni in cui ti sei divertito di più da Zaccarini Capisani Gavioli a finale Emilia e Muraglia a Pontedera che sono stati gli allenatori che ti hanno apprezzato di più gli allenatori che ti hanno dato di più anche sotto l'aspetto eh, come dire, della fiducia del fai quello che vuoi che mm -hmm. va bene così tralasciando i primi anni non è che eri di questo egoismo esagerato sì penso soprattutto a Pontedera quando vieni messo al centro del gioco per forza uno si diverte è questo ragazzi il gol di Poverciano cioè il, quello che dicevo prima la Coppa sì. a Forse sono dei più emozionanti. Anche più lì si è vista un po' la mezza esultanza. <ride> sì, dai, là c'era l'esultanza. Ecco, via. È una cosa che abbiamo fatto vedere troppo poco, secondo il mio punto di vista, all'interno della tua carriera, ma il tiro da fuori lo hai sempre avuto. Dovresti dovuto osare un po' di più in questo senso, secondo me. E poi qui l'anno dopo, a finale Emilia, e vediamo questa è una delle giocate più spettacolari della tua carriera. Tralasciando quella che abbiamo visto da piccolino dove scarti tutti, se ci fosse stato il campo 5, qui l'avresti fatti fuori tutti. Qual è la cosa che ti faceva stare meglio, la cosa che ti faceva stare peggio quando giocavi? Eh beh, La cosa che mi faceva stare meglio è ovviamente fare gol gratifica sempre Come questo che vediamo ora, bellissimo D'altra parte poi, nei periodi in cui si fa fatica, va tutto male, sono periodi brutti Poi magari ho sempre sofferto anche più l'inverno in cui non so, fa freddo, ho sempre avuto meno voglia di giocare Dove i campi Quindi magari anche... iniziano sì, a essere campi. anche brutti Credi che sia stato questo poi magari l'anno in cui ti sei divertito di più anche poi per la quantità di gol, tutti visto. molto belli, abbiamo cioè. visto due gol da sei punti, la Pieve non ha Antolo e Persiceto, è normale che quando arrivi a decidere ad essere decisivo in un contesto la voglia è sempre a mille. Però comunque c'è da dire che te con i campi artificiali ti sei sempre trovato meglio, no? sei sì. sempre desiderato giocare in quel tipo di campo no? in cui magari la palla ti rimbalzasse sempre bene, no, sì, infatti sì. adesso che con il calcio a 5 non mi posso lamentare. A questo appunto ti volevo chiedere, qui vediamo scivolone del portiere, qui magari può essere complice al discorso che stavamo accennando campo non perfetto e credi che comunque il cambiamento per il calcio a 5 sia anche appunto per le tue caratteristiche di gioco principalmente anche perché quando ho giocato a calcio a 5 anche se a livelli più bassi mi sono sempre divertito molto qui intanto vediamo il passaggio a Ponte d'Era l'anno in cui ci siamo sentiti più vicini al fare mm. qualcosa di importante come hai vissuto quell'anno e come è stato il tuo anno lontano da casa in convitto. sicuramente ma alla fine non sono stato neanche così tanto lontano da casa anche perché poi con il covid tornavo abbastanza spesso è stato un bell'anno mi dispiace solo di essere arrivato in primavera un po' tardi che poi in quando primavera. sei stato chiamato in causa nel campionato primavera 3 vecchio Berretti diciamo hai fatto comunque bene il livello era alto tant'è che vabbè siamo riusciti in seguito a quelle ultime due o tre partite a avere anche alcune chiamate importanti che poi dopo sono andate dove, dove sono andate però insomma Resta comunque il ricordo piacevole Di aver fatto il meglio possibile per il periodo concesso Come erano gli allenamenti comunque in un contesto professionistico cioè qual è stata la sostanziale, sostanziale differenza tra l'altro comunque si vede che dal punto di vista fisico stai molto bene in questi video sì ma penso che alla fine gli allenamenti non siano mai così diversi da, dalle società anche a livelli diversi la differenza la fa l'intensità di come si fanno gli esercizi degli altri giocatori con cui li fai certo sicuramente il livello più alto è più di sì. abituia qui vediamo anche quanto è importante lavorare a due piedi e poi sì sicuramente l'intensità di gioco e poi inizia il tuo primo anno tra i grandi il tuo primo anno nel campionato di eccellenza. Saltare una pista di, di serie D all'ultimo secondo un altro aneddoto che molti non sanno a raggiungere la pista alfonsina e qui vediamo intanto capitano come sta ad essere capitano <ride> del, dell'alfonsina eh, sono stato capitano in un momento un po particolare erano rimasti veramente pochi giocatori dalla situazione di partenza però comunque è bello cioè ci si sente responsabilizzati credi che abbia influito magari sulla tua prestazione il fatto di aver avuto una fascia di capitano magari indirettamente anche. Sì, può essere sì come ho detto sì, ci si sente responsabilizzati però la fascia di capitano l'ha avuta solo nel secondo tempo a livello qualitativo posso dire che molte di quelle skills di quel Fabio Buggato che abbiamo visto da piccolo lo possiamo rivedere anche qua cos'è che davvero ti ha frenato? cioè c'era qualcosa che ti faceva sentire paralizzato in campo no, che magari... secondo me hai espresso il 20% di quello che potevi esprimere sono molto critico lo so però è quello no, che penso no magari con il tempo queste cose sì, le skills si vedono sempre di meno con il passare del tempo c'è più tattica e ci si può permettere di sbagliare meno questo è stato un anno in cui hai sperimentato anche un nuovo ruolo più difensivo nel 3-5-2 fatto all'esterno, eh, come ti sei trovato? È cioè, un ruolo difficile da, dal punto di vista della fantasia anche dal punto di vista della corsa è molto faticoso nonostante questo però... insomma vediamo tantissime occasioni da gol è mancato il gol quell'anno però ti sei avvicinato in più riprese come vediamo ora davvero un anno sfortunato in tutte e per tutte secondo me pensi che se non avessi avuto l'ultimo anno come esempio la tua carriera sarebbe cambiata intanto vediamo poi le immagini di Val Santerno eh, può essere sì perché sono stati un po' di, di anni di seguito che sono andati male che mi hanno portato a smettere cioè se fosse stato solo un periodo pensi che saresti andato no bene. sì non è stata una scelta dovuta a ad un piccolo periodo sono stati uno due tre anni anche la Val Santerno comunque dai giocate di un certo calibro hai giocato più da mezzala nell'ultima stagione anziché da ala poi ci sono stati dei problemi come Com te la sei vissuta sì non era facile comunque fare una partita sì e due no però comunque Beh. credi che l'aspetto no? magari gli allenamenti il fatto che se stesse già passando la voglia abbia condizionato le scelte sì, del sì, certo. cioè ci sono anche delle tue responsabilità magari sì sì. Sì, sì sicuramente già quando ho iniziato l'anno con la Val Santerno già l'avevo dubbio Iniziare con il calcio a 5. Perché tu la chiamata del Balsa no. quando l'hai avuta? Sì, l'ho avuta a inizio stagione. Però non me la sono sentita di lasciare il calcio dopo tanto tempo. E quindi ho continuato. E poi vedendo dopo, dopo quanto? Tre mesi, penso. Dalla mm. balza interno, eh, si sì, ho deciso di cambiare. Vediamo il video che è finito. Cosa te ne pare? ho fatto le emozioni passate che ci cioè, avevo dimenticato. La cosa più bella, forse, è fare il calciatore come l'hai fatto a Ponte d'Era, che avevi praticamente solo calcio e basta. No, come fare sì. proprio immergersi nella mentalità del devo fare il calciatore e stomp. sicuramente sì molto più concentrato ero concentratissimo per ogni allenamento quindi penso che si sia visto poi in campo che rendevo di più secondo me pensavo solo al calcio ad allenarmi bene e quindi rendevo anche meglio in partita beh possiamo annunciare anche le prossime novità ovvero appunto come citava Fabio prima entreremo anche io e Francesco all'interno del progetto cosa riguarda il progetto fondamentalmente supportare Fabio come abbiamo fatto fino ad ora col calcio a 11 ma farlo col calcio a 5 far vedere anche un po' il viaggio lungo le trasferte che ci saranno che sono molto impegnative perché ricordiamo Fabio farà comunque un campionato di serie B. Di di calcio a 5 quindi già a livello nazionale poi proveremo anche a entrare come protagonisti e provare a portare qualche contenuto che magari possa riguardare anche solo me e tu come pensi possa evolvere? sì sarà sicuramente un cambiamento abbastanza drastico però sono comunque abbastanza convinto che sarà di grande miglioramento per il canale che comunque porterà contenuti nuovi e soprattutto magari ci sarà un po' più legame tra di voi e anche dalla nostra parte questo è l'aspetto che penso certo, che avvicinare sia avvicinare lo spettatore creare un po' più un rapporto perché comunque Fabio per motivi di studio per motivi insomma che concentra su calcio a 5 università fa fatica anche. No, tu cosa ne pensi di questo nuovo progetto che porteremo in rete tutti e tre? Sì, io sono fiducioso, aspetto anche i commenti, sono curioso di sapere cosa ne pensate sia dei nuovi format sia del calcio a 5 in generale. Quindi, sì, sono curioso e non vedo l'ora di vedere come andrà avanti il canale. Calcio a 5 è che viene un sacco trascurato, ma è un bellissimo sport. Ora che ti sei cimentato nel provarlo, come ti sembra? Sì, a me personalmente era già da tempo che lo volevo fare perché mi piace molto, è molto più dinamico. Secondo me anche da vedere con il canale può andare bene. Sono convinto che. Che questo contesto possa fare per lui. E alla fine abbiamo giocato anche insieme quest'estate in contesti come, come Lopez. Quindi, magari contesti prematoriali, però, si intravedeva che comunque quell'ambiente ti potesse piacere particolarmente. Credo che comunque lo vedremo anche poi nel corso di questa stagione. Per concludere questo video, direi di ripercorrere un'ultima volta il tuo tragitto con cui hai iniziato il calcio a 11 Queste sono state le tue prime scarpe: scarpette rosse, piuttosto piccole, penso si possa vedere. Che della non sono il tuo numero attuale. Che scarpetta. Vi ricordo: questo paio di scarpette te le regalai io. Mm. No, andai a prendere piccolo aneddoto fatto sta che insomma le avevo misurate con, con la spanna ho andato lì così ho detto Sì, dai più o meno ci può stare ho detto Fabio vieni qui sì, perfetto comunque sono un 32 di piede 32 di piede 32. 13 centimetri e mezzo di piedino io lo metterei qui guarda com come chiusura direi che possiamo chiudere definitivamente questo capitolo del calcio a 11 che è durato 13 anni spostarci sul nuovo contesto del calcio a 5 per vedere Fabio come si comporterà si andrà a Prato per assistere alla trasferta fra i toscani contro il i balza. Vedremo. Che vincerà, vedremo Fabio come andrà in azione come si comporterà. Cosa ti aspetti te da questa partita e come pensi di entrare nel contesto? Ah, sicuramente è una partita difficile. Ed essendo la mia prima partita, non mi aspetto di, di essere al centro del gioco. Però, piano piano mi piace entrare nei meccanismi. Proverai a ritagliarti il sì. più spazio possibile, fondamentalmente. Esatto. Fateci sapere le vostre impressioni, dateci un feedback con un commento. Supportateci, mi piace. Iscrivetevi al canale. Che per noi è importantissimo, soprattutto a fronte di un periodo così importante e delicato: in un periodo di cambiamento estremo. Continuate a seguirci. Ciao a tutti, vi ringraziamo per la visione ciao a tutti ciao.